Volevo parlare oggi del concetto di libertà e di bene. Noi pensiamo, abbiamo questa sensazione, che questi due concetti siano un po' contrapposti perché ci viene spiegato così, ci viene insegnato sin da quando siamo all'asilo che per essere bravi dobbiamo seguire delle regole, dobbiamo inscatolarci dentro un sistema. E ci viene insegnato molto bene perché ci passiamo tutti i giorni, perché poi una volta che finisce la scuola materna, arriviamo alle scuole, arriviamo al liceo, arriviamo all'università, arriviamo al mondo del lavoro. E allora ecco che dalla maestra e la mamma iniziano a esserci le aspettative sociali. E passiamo tutta la nostra vita a prendere delle decisioni non in base a quello che noi vogliamo, non in base a quello che noi siamo veramente, ma in base a quello che ci viene raccontato che dobbiamo essere. Allora questo è un sistema che è deliberatamente programmato per ingabbiarci, per far sì che nessuno di noi possa essere veramente felice, nessuno di noi possa essere veramente pieno di luce e di potere e quindi perché tutti noi possiamo essere controllabili e programmabili e o oh, se lo siamo lo siamo così tanto che siamo arrivati al punto che non riusciamo nemmeno più a permetterci di pensare con la nostra testa, perché dobbiamo rispettare quelli che sono gli standard, altrimenti siamo degli analfabeti funzionali, altrimenti siamo dei pericolosi dissidenti. E cosa succede ai pericolosi dissidenti? Vengono torturati? No. Vengono uccisi. No. Sono oggetti di scherno. E davanti a questa cosa non ce la facciamo, perché noi è da quando siamo bambini che abbiamo bisogno di approvazione, l'approvazione dei genitori, l'approvazione degli insegnanti, l'approvazione degli altri, perché noi abbiamo bisogno di amore. E l'unico amore che ci è venuto dato è sempre arrivato dall'esterno, non ci è stato insegnato che noi, dentro ognuno di noi, possediamo tutto l'amore dell'universo, perché questa è la realtà, ed è qui che sto parlando adesso del bene, quello vero, un bene che non ti chiede di rinunciare a te stesso, perché sei tu, tu sei stato creato esattamente come sei, tu sei la perfezione vivente, ogni tua cellula contiene dentro il principio divino, è in relazione con ogni altra tua cellula, è in relazione con ogni punto dell'universo, la perfezione incarnata. E allora nel momento in cui tu segui questa perfezione che possiedi, che è la tua natura, e la esprimi, ecco che tu scopri la vera natura dell'amore, della bellezza e del bene. Per questo si è sempre cercato di creare una gabbia attorno ad ognuno di noi, di ingabbiare questa divinità che portiamo dentro, perché è incontenibile, perché non è governabile che non è predabile, un uomo che fa riferimento alla sua natura più profonda, alla sua natura divina, lo puoi uccidere, ma non lo puoi corrompere e quindi non te lo puoi mangiare. E allora ecco che ci sono delle strade, delle strade di liberazione che non sono difficili, perché basta semplicemente fermarsi un attimo e chiedersi cosa voglio io? Per cosa sono nato? Qual è la funzione di questa mia vita nell'universo? E la risposta, nel momento in cui te la dai tu e non te la dà la mamma, e non te la dà la società, e non te la dà il governo, e non te la dà eh, il ministro di cosa ne so io, è la risposta giusta. E l'atto più sovversivo che tu possa fare non è quello di andarti a impantanare in queste sette del... dove c'è l'oscurità e i demoni e il... le tenebre per liberarci da tutta questa oppressione. Eh... No, c'è qualcosa di molto più radicale, c'è un modo di liberarsi Molto migliore, perché non implica un imprigionarsi da qualche altra parte. Essere te stesso. Tu, con i tuoi desideri, le tue volontà, la tua perfezione, per quanto possano essere anticonvenzionali, per quanto tu possa andare contro il sistema e contro quello che gli altri vogliono, quello è ciò che è realmente giusto segue questa voce dentro, segue il principio divino, segue questa luce che sei, permettili di esprimersi.